Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani, sono una maestra del riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e mi trovo qui con Jessica, che ha partecipato al percorso di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce e con gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele. Ciao Jessica, buon pomeriggio, come stai? Ciao, ciao Rossella, a te benissimo benissimo emozionatissima <ride> che bello averti qui ascolta cara Jessica vuoi raccontarci com'è andata questa esperienza bene bene sono soddisfatta eh, proprio perché è stato un percorso eh, il tassello giusto che mi serviva eh, stavo proprio cercando un qualcosa di questo genere e ed è stato proprio un bel percorso, bello eh, anche con te, con le ragazze. Abbiamo creato un bel gruppo, e infatti, mi mancano un sacco, veramente proprio perché c'era una bella connessione. E lo sto usando tantissimo e i tuoi insegnamenti. Mm -hmm. E io volevo raccontare l'annedito la, del cagnolino, proprio perché nel, quando stavamo facendo il percorso. Eh, quella se la sera prima eh, il mio cane si era fatto male alla zampa e l'ho usato subito. L'ho usato subito, e già il giorno dopo eh, camminava, già metteva giù la zampa perché, infatti, poverina, non so si vede che scendono a letto, si è fatta male e saltellava con tre zampe. Così niente, allora mi ho fatto subito la guarigione con l'arcangelo Michele e le frequenze di luce e già il giorno dopo stesso appoggiava la zampa, era ancora un po' instabile, però la teneva giù e ho continuato il giorno successivo era tutto a posto, quindi è ah, stata va bene, una esperta. Che, che bello, ascolta, tu ti sei innamorata fin da subito delle nuove frequenze, perché cioè io mi ricordo durante le lezioni tu eri sempre, ah che bello, ma ah, che bello questo percorso, ogni lezione che facevamo eri sempre più entusiasta, vero? Credi che ti porterai nel cuore questo, questo percorso? Perché, mo, moltissimo, io sono stata veramente felice, sono veramente felice dei tuoi insegnamenti, perché poi è semplice, capito? Certo. È una cosa che non è complicata eh, e lo possono fare veramente tutti. Eh, anzi, sì. io lo consiglio a tutti proprio perché eh, sia per, personale, per una questione personale, ma anche da donare. Quindi proprio anche come ci hai insegnato tu, proprio nel mondo, camminando, esatto. portando questo amore puro proprio con te come bagaglio che bello ascolta che cosa ne pensi del fatto che in questo lavoro ci sia anche l'arcangelo Michele a completare il tutto allora io sono stata proprio attratta da questo proprio dall'arcangelo Michele perché io ho una forte connessione me lo sentivo proprio dentro ed è cresciuta ancora di più cioè quindi eh, è cresciuta tantissimo questa connessione eh, ti dà protezione da ti senti protetta ti senti proprio avvolta come se eh, te lo senti vicino esatto. e io ho iniziato a visualizzare tantissimo uh, ma proprio anche lui no? sotto forma di luci blu quindi me lo sento proprio vicino. accanto che bello, bene, bene. Grazie Jessica, la tua testimonianza è stata preziosissima grazie. per me e per tutte le persone che l'ascolteranno, ne sono certa. Grazie, grazie per la fiducia, eh, ti abbraccio e grazie, veramente... grazie a te, grazie a te Rossella. Guarda, ti auguro una servizio meravigliosa. Anche tu, anche tu, e ti auguro che questo dono veramente lo porterai con te eh, per aiutare te stessa e aiutare tutte le persone che... Hanno bisogno veramente nel tuo cammino, grazie infinite. Jessica, grazie. grazie. Un abbraccio, grande grande ciao cara. Ciao ciao. ciao.